Sei un parrucchiere? Vuoi diventare un professionista nell'IS extension Ciao, mi presento, sono Francesco Gallori e mi occupo di allungamenti di capelli dagli anni Ottanta. Questo corso è un percorso educativo per diventare un campione in tutte le tecniche di allungamento e infoltimento capelli. Puoi diventare ora, adesso, abbonati, ti aspetto in aula.